Signore e signori, Pippo Civati. Vai Pippo. Allora, grazie per essere rimasti fino ad ora. C'è un clima analogo alla prima Leopolda. E lo dico senza malignità, guardate, non, sete, non sentirete malizia nelle mie parole quest'oggi. No, anche domani. Non molto però, eh, perché la pazienza è già abbondantemente finita. Però veramente, questo è un clima che nella politica italiana è considerato eccentrico, strano, residuale. Invece per me è l'unica possibilità per cambiare le cose. Io sto leggendo su internet molti commenti sono tutti, sanno tutti il fatto loro sono tutti convinti di fare esattamente il contrario di quello che dicevano una settimana fa sono sparati in questa decisione addirittura smentiscono il dibattito su Sky sono andato a riguardare, non l'avevo ancora visto e ho visto Gianni Cooperlo, che deve essere un omonimo dire che il governo Letta era fantastico che c'era bisogno di sostenerlo ancora fino al 2015 perché qui le date sono fatte un po' così e il segretario, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, spiegare che lui, con una metafora calcistica delle sue, quelle che non si capiscono, che lui un, vuole tirare il calcio di rigore, ma gioca anche mediano, che si mette a disposizione del mister, non si capiva, ma che bisognava tenere sul governo lei. Allora, io vedo questi commenti, vedo i commenti di chi si deve vergognare, glielo dico anche se non so chi sia, perché su Twitter e su Facebook è facile fare politica e dice, ah, questa messa in scena di aver fatto un sondaggio, di aver fatto un'assemblea. Io lo dico chiaramente del primo punto fondamentale di oggi. Questa è la democrazia. Questo è un partito politico. Non li sentite mai gli elettori. Fate votare le persone su piattaforme politiche che ribaltate. E quelli strani siamo noi. Siamo noi quelli strani perché ci interroghiamo. Perché non vogliamo fare una cosa sbagliata per il Paese, ma io non so con quale dignità si possono permettere certe critiche. Ho visto, si dice, c'è una grande discontinuità, Eh infatti ci sono più della metà dei ministri che c'erano già nel governo Letta, alcuni erano sottosegretari, è una discontinuità forte, adesso fanno i ministri. Due ministri del governo Letta, mentre rassicuravano tutti che il governo Letta dovesse andare avanti, organizzavano il governo Renzi. Poi dice, Letta era un po' triste, ieri era un po' tirato, e ti credo. Penso che abbia il sostegno di chi non l'ha mai sostenuto, perché io, come sapete, ho sempre avuto una posizione critica, ma le persone vanno sempre utilizzate come fini, non solo come mezzi, vanno sempre concepite come obiettivi, se siamo davvero una comunità. Oppure c'è la versione, come dire, quella più personale, scusate ma non lo faccio mai, poi non voglio fare un discorso personale, né oggi né mai, la versione più personale è civati alla fine non ha le palle, che è un argomento che a me fa imbizzarrire perché le palle ce le ho, lo dico per rassicurare tutti, però veramente io vorrei capire che cos'è più palloso, è più palloso uscire domani mattina da un partito democratico che non riconosce il pluralismo fare una cosa personale, lo potremmo chiamare il partito delle palle, lo chiamiamo, quello dei tonici, quelli che rompono, quelli che spaccano, è più coraggioso fare quello che ho cercato di fare l'anno scorso. E ve lo dico, perché forse non l'avete percepito, è successo sul caso Cancellieri, tutti dichiaravano, perché poi mi si accusa di dichiarare sui giornali, diventerò un frate trappista, giuro, farò segni con le sopracciglia per dire se sono d'accordo o no tutti dichiaravano che la cancellieri dovesse andare via e però poi abbiamo fatto una riunione di gruppo in cui io sono stato attaccato violentemente tra le contestazioni e non ho avuto la possibilità nemmeno di presentare un documento che avevamo sottoscritto in 15-16 parlamentari per chiedere che il PD prendesse una posizione e mentre uscivo dall'aula qualcuno fece uscire un'agenzia in cui diceva che io mi ero rassegnato no no io sono andato lì a dire a Letta che stava sbagliando a tenere la cancellieri sono andato lì a dire, poi l'ho detto anche in aula alla cancellieri, che doveva andare via. Sono andato a chiedere a Matteo Renzi e ad altri di sostenere in, la battaglia. Non l'hanno sostenuta e la figura del pirla l'ho fatta io, di quello senza palle, di quello che deve spiegare. Adesso sono tutti incoerenti. La rassegna è imbarazzante, non la fa più solo Marco Travaglio, la fanno nei bar. Perché tutti stanno facendo il contrario di quello che hanno giurato di voler fare. Però l'incoerente sarei io, perché mi sto ponendo il problema. Allora, forse è in questa soglia che noi dobbiamo riflettere e dobbiamo ribadire, mi dispiace per Filippo Taddei che è contento di questo governo, io non lo sono. Per un motivo precedente alle scelte politiche e a qualsiasi altro ragionamento, i governi li devono scegliere gli elettori, basta, ma basta questa storia. E guardate, e ve lo dice uno ve lo dice uno che è molto sereno nelle sue, con sue convinzioni guardate che lo stesso discorso l'avevano fatto per Monti l'avevano fatto per lo stesso Enrico Letta le stesse parole usano se non facciamo questa cosa c'è il baratro non avevamo alternative dovevamo per forza fare così ma non è vero un mese fa ci avevano spiegato che in tre settimane facevamo la legge elettorale io ero felicissimo, ero quasi renziano e no, dicevo, mazza, questo è vero, ci porta a votare fighissima No, non era vero. Mentre si stava facendo quello perché i parlamentari sono cattivi. Pensate che hanno presentato degli emendamenti alla legge elettorale i parlamentari, che bruttoni, che cattivi che sono. Ma cosa devono fare i parlamentari? Ma scusate, la legge elettorale è abominevole, gliela votavamo pure, gliel'abbiamo anche detto in direzione, te la votiamo per fare ritornare al voto i cittadini, ma è una legge elettorale che non va bene. Ogni volta che Renzi apre la bocca sulle riforme muore un costituzionalista come quella di Peter Pan per non parlare del Senato il Senato dei sindaci una volta al mese noi abbiamo un problema quindi di carattere democratico e abbiamo un problema di carattere politico perché facciamo fatica a spiegarla questa cosa lo vedete, il sondaggio è molto interessante perché i nostri elettori, per rendere più semplice la mia decisione si dividono esattamente a metà, è impressionante quelli di Cuperlo sono, sono dall'analista, ma noi gli vogliamo tantissimo bene. Quelli di Renzi dicono votate il cambiamento, ok, l'abbiamo capito, abbiamo accettato il risultato delle primarie. E poi c'è tutto un mondo fuori che dice, boh, non lo so, non sono spaurito, sono spaesato, non so se vi voto più. allora voi capite che questo sondaggio è molto interessante. Se un'operazione così folgorante, che ha il 90% dei voti in assemblea, e il 100% dei gruppi parlamentari non convince granché nemmeno gli elettori del Partito Democratico. E questo è il problema. Perché devo motivare la mia posizione? Che siano gli altri a motivare la loro. Sono capaci. Perché non, non hanno più orgoglio nel dire le cose? Perché non ci spiegano quali sono gli elementi veri di discontinuità? Siamo a disposizione per un dibattito franco e aperto. E allora io vorrei dire alcune cose prima di arrivare a dirvi come la penso fino in fondo. Che se c'è buona parte, sapete l'hanno disegnato già così, buona parte per i più giovani era un signore che 18 brumaio, quella roba lì, noi siamo buona parte del Partito Democratico, mi dispiace, se volete andiamo via, però siamo una buona parte del PD e quindi è una cosa un po' diversa. E allora c'è qualcuno subito che incalza e dice sciva, scivati, scivati perché fa la scissione, scivati, scilipoti, che so io che me ne vado, non è che se ne vanno loro da un'altra parte, non è che sono loro che stanno facendo un governo con la destra con i vostri voti e vi hanno chiesto il permesso, hanno detto andiamo a votare, vediamo se un'alleanza con Alfano, Casini, Galletti, Sacconi, Giovanardi, Guidi... La Guidi hanno scoperto che è di Forza Italia, se mi chiamavano glielo dicevo, eh. non è che ci vuole tanto, l'hanno scoperto dopo per un'indiscrezione giornalista, ma scusate il garante di questo governo è Silvio Berlusconi, è così che funziona, altrimenti ci prendiamo in giro, io dico le cose che penso. Quindi la scissione eventualmente l'hanno fatta a destra, non a sinistra, siamo chiari, cioè questo l'abbiamo capito tutti. Abbiamo provato, Walter Tocci è un uomo, io l'adotterei, posso diventare figlio adottivo di Walter Tocci? Perché... Ho... Ah, in Italia no, bella battuta, questo è un altro problema a cui arrivo subito dopo. Walter Tocci ha passato una settimana a dire, io sono a disagio, Cerchiamo di capire se si può fare l'alleanza col centro-sinistra o non col centro-destra. Non l'ha filato nessuno. Noi in direzione abbiamo votato un documento che già diceva che dovevamo tenere la stessa maggioranza e poi abbiamo tradito anche il mandato della direzione perché l'abbiamo allargata, ma a destra, con i Gal, Cosentino, le cose che avete letto sui giornali. Allora, non era una bella idea quella di provare a spiegare che c'è SEL? Sapete quel partito che avete votato perché i suoi parlamentari sono stati eletti con i nostri voti con il premio di maggioranza e avevate fatto le primarie sottoscrivendo quella, quella, quella lista. No? Oppure cercare di capire nel disagio di altri gruppi, no, perché sarebbero transfughi. Allora me la dovete spiegare, perché io sono uno che non capisce le cose. Ma perché se uno esce da un gruppo è un transfuga e se uno esce da Forza Italia è uno statista? No, perché questa è la differenza fondamentale. Perché adesso Alfano ha mantenuto tutti i suoi ministeri, è compatto ed è, ed è sereno, molto più di noi. Anche questo dovrebbe far riflettere. Perché nel PD sono a disagio e Alfano è sollevato perché c'è Lupi e la Lorenzin? Allora, tutte queste cose per dire che c'è un'enormità di questioni da affrontare e non si possono banalizzare con la fine, con l'incertezza di letta, con argomenti che usavamo noi legittimamente. Un po' d'acqua perché a furia di parlare di Alfano faccio fatica. Allora, la mia proposta è molto semplice. Noi siamo a metà strada, siamo a metà strada, siamo in difficoltà. È chiaro che lo siamo. Siamo in difficoltà perché non è il nostro posto questo, perché ci sono persone con cui noi dialoghiamo che stanno fuori dal PD e ci dicono no, davvero non, ci, non mi prendete più, ci sono persone dentro al PD che lo vedete anche nelle elezioni dei segretari regionali che faticano ad andare, siamo a disagio perché alla fine poi ci sono dei parlamentari che devono votare cose che non vogliono votare e succede spesso purtroppo, sempre più spesso, è in quel disagio che noi dobbiamo cercare un'opportunità. È in quel disagio che dobbiamo aprire un dibattito nel centro-sinistra. È in quel disagio che dobbiamo provare a ricostruire il centro-sinistra. Io lo voglio dire, non sono parole minacciose le mie, però forse dobbiamo incominciare a pensare a cosa, sarà, cosa succederà dopo il governo Renzi. Lo dico con una apertura di senso. Però noi dobbiamo andare oltre. Renzi si è consegnato a uno schema... Allo schema stesso che noi non avevamo condiviso lo scorso anno, ma è uno schema antico, di grandi riunioni, di grandi eh, consultazioni, mai voi, eh? sempre tra di noi, poi tra di noi civati no, poi gli prendiamo un ministro così vediamo come reagisce, se si stressa un po' o no, se trova il modo di dire una parola gentile, e io ovviamente faccio gli in bocca al lupo, non solo a Maria Carmela Lanzetta, li faccio a tutto il governo perché io non sono uno sfascista, sto ragionando insieme a voi su come si fanno le cose. E allora teniamola in piedi questa rete, allarghiamola, non basiamoci, vi prego, vi prego, ve lo chiedo per scongi... non so cosa, cosa fare, però non parliamo solo del PD, nel PD con il PD, cioè è una cosa drammatica, i nostri interventi sono tutti ombelicali, cosa succede... Cioè, proviamo ad aprire lo sguardo, stiamo nel PD per guardare fuori, altrimenti questa cosa non funziona più, l'abbiamo visto e dobbiamo essere sinceri con noi stessi, l'abbiamo visto tante volte. Allora io in questo senso vi voglio proporre di rimanere nel Partito Democratico, il contrario di quello che si aspettava qualcuno, non lo so perché, e però di costruire immediatamente quel centrosinistra, di augurarsi e rinviamo la questione a qualche settimana, perché adesso leggevo sulle agenzie... Che Renzi è pronto con la nuova legge elettorale, sarà il primo passo, benissimo, quando avremo la legge elettorale la discussione la riapriamo, eh, per quanto mi riguarda, non finisce qui, la riapriamo in Parlamento ma la riapriamo anche fuori e ci rivediamo alla scuderia che ha anche un bel nome e la riapriamo con tutte le altre forze politiche che stanno intorno a noi perché noi vorremmo governare all'insegna del bipolarismo, perché questa è la cosa più insultante di tutti, di tutte. tutti dicono siamo bipolaristi, a volte sembrano bipolari più che altro, che è un'altra cosa. Ma siamo bipolaristi perché vogliamo un confronto? E quando è che lo facciamo? Guardate che l'argomento più diabolico è, se si va a votare con questa legge, con il consultum, si fanno le larghe intese per cinque anni. E quindi noi che siamo astuti stiamo votando un governo che fa le larghe intese per quattro anni, capite? No, ma è così, ma io vorrei sapere chi gli scrive i discorsi, cioè quali sono le giustificazioni fino al 2018. E voi vi rendete conto, e lo voglio dire così forse capite il senso della proposta di centrosinistra che se noi andiamo avanti per quattro anni al governo con Alfano, Lupi, eccetera che sono persone rispettabilissime ma che io non voterei si cambia la struttura stessa del PD molto più profondamente che con il governo Letta si sposta tutto il fuoco e si rinuncia alle persone dichiaratamente alle persone come noi per cui se non andiamo a casa adesso andiamo a casa fra qualche mese io vorrei che fosse chiaro anche questo lo spiegava prima Paolo Cossedu poi certo Faremo il nostro lavoro, faremo il nostro lavoro dove possiamo, con gli parlamentari generosi che ci sono, con le loro battaglie, però anche su questo vorrei essere chiaro, eh, ci rivediamo a Bologna quando vedrò Giovanardi votare la depenalizzazione delle droghe leggere, quando vedrò Alfano non usare volgarità nei confronti di chi ha una famiglia diversa dalla sua quando la destra in tutte le sue forme voterà il conflitto di interessi. Chiederò scusa, anzi lo chiedo fin d'ora, perché altri quattro anni così ad aspettare queste cose io non li voglio passare. È questo il punto. Oppure, se posso, se dobbiamo scegliere un campano di riferimento, Lasciamo perdere quelli di potere o magari quelli di galla. Prendiamo Saracino, la sua faccia pulita, la sua, è la sua, no, ma ce n'è una più bella, scusami Saracino. Prendiamo De Blasio, che è stato delocalizzato a New York, ma che se fosse in Italia sarebbe uno strano, eh, tra PD, Cell e 5 Stelle De Blasio, eh, sarebbe visto con sospetto. Ecco, De Blasio è uno che dice che la questione fondamentale è quella dell'uguaglianza. E allora noi faremo quello che chiedeva Aperti, ci staremo lì a controllare se con questo governo le disuguaglianze aumenteranno o diminuiranno e come fare a farle ovviamente diminuire. Perché guardate che col governo Letta, io ero un antipatico, oppositore, ma noi abbiamo tolto l'Imu a tutti ed è stato l'unico vero risultato del governo precedente, sostenuto dagli stessi di prima, mi spiego, e di dopo, di, di sempre, perché poi sono sempre lì, eh. non è che si spostano. Quindi, Cerchiamo di capire se riusciamo a fare un'azione politica. Sul voto di fiducia io ve la dico così. Personalmente l'ho detto, tutti ironizzano, volta gabbana, ma che cacchio state dicendo? Ma mettetevi nei miei panni. Arriva lo stesso Taddei che è un mio amico e dice se non votate la fiducia però siete fuori dal PD. Eh, Non è una bella cosa da sentirsi dire. No, l'ha detta più o meno. E allora io non voglio uscire dal PD. Però guardate che faccio una fatica, io vi ho sentiti più ottimisti di me, per cui in queste ore farò, credo, la cosa giusta, ma insomma, sul vostro mandato, sulla grande consultazione che abbiamo fatto, perché ci credo. Uno mi scriveva, se fai i sondaggi poi li segui. Sì, il problema è che è 50,1, cioè capite che io volevo fare un'operazione un po' più complessiva. Allora, su questa base io vi chiedo però una cosa. Non, non è una questione personale, non me ne frega niente, io stavo anche pensando davvero di prendermi un periodo di... Una, una legislatura sabbatica perché qua vanno avanti fino al 2010. Fermi! Era, era per dire che quando. No, però guardate che quando uno ci crede non è disponibile a fare qualsiasi cosa. Eh. E nella vita, e nella vita, e nella vita, non parlo di me, ci sono persone che dedicano alla politica del tempo che tolgono al lavoro, al reddito, agli affetti. E forse bisogna motivarle, perché sennò smettono. E lo vediamo. Allora, quello che, vi chiedo, quello che vi chiedo, sinceramente, in queste prossime settimane, nei prossimi mesi, è di contribuire però a costruire qualcosa. Che sia... cioè, gli altri sono impegnati col centro-destra, noi veramente facciamo il centro-sinistra, facciamolo fuori dalle etichette, C'è cioè la lista Tsipras, no? Abbiamo avuto discussioni. Facciamola la discussione con la lista Tsipras, facciamola. Apriamo una riflessione sull'Europa. Abbiamo visto sel. Il... In difficoltà, perché è chiaro che quando lo schema, schema politico è bloccato anche Selsi sì, rischia di dividersi, di avere componenti diverse. Discutiamo con loro, cerchiamo di capire da dove ripartiamo, perché guardate che il passaggio non è banale quello che abbiamo di fronte, forse non ce ne siamo resi conto fino in fondo. Lavoriamo per sostituire progressivamente, perché sennò poi si spaventano, la parola destra con la parola sinistra è quello il lavoro che dobbiamo fare dobbiamo farlo giorno dopo giorno ognuno nelle sue posizioni ognuno con la sua capacità però facciamolo perché guardate non è tanto l'argomento e finisco su questo se voi uscite dal PD lasciate il PD agli altri vorrei che fosse chiara una cosa che qua stanno uscendo tutti dalla politica che è una cosa un pochino più complicata e che supera le nostre volontà o le nostre belleità. Stanno uscendo dalla politica perché non ci credono più, perché votano Civati e poi gli dicono sei un papamolla, votano Renzi che gli dice vincerò le elezioni e ci va senza le elezioni, votano Cuperlo che dicono quello è uno blindato, è forte e poi dice vai, adesso dice Renzi non può fare il segretario, ma dai, ma faccia anche il segretario. Ma perché deve smettere di fare segretario? No, ma non, veramente sono discorsi che non stanno in cielo e in terra, l'avete votato per farlo diventare premier, no? eh, avete fatto un trampolino umano, vi ricordate l'argomento del trampolino no? che usavano, dicevano, vogliono, Renzi vuole fare il segretario per fare il premier, è un trampolino. Vabbè, dopodiché è arrivato a fare segretario e il trampolino l'hanno fatto i Cuperliani, l'hanno fatto loro proprio dicevo però che uno vota una cosa e se ne ritrova un'altra allora io penso che questo sia il problema fondamentale pensate, posso dedicare l'ultimo pensiero della giornata a Fabrizio Barca che la dico con una battuta per sentirlo al meglio bisogna fare il falso vendola diciamo tanto che, no, tanto che io adesso imiterò vendola quando lo chiamo vediamo se mi dice perché No, Fabrizio Barca, ma non sul governo, non mi interessa ognuno delle sue opinioni, Fabrizio Barca parlava di mobilitazione cognitiva, ve la ricordate? E voi provate a fare una mobilitazione cognitiva adesso. No, nel senso che verso un partito, verso un governo che poi fa le cose che voi no, nella vostra assemblea a Cagliari, piuttosto che a Roma, sui colli a Verona, no, provate a fare. Non è così. Voi fate la vostra mobilitazione cognitiva, poi Renzi vi guarda e dice sì, però c'ho Giovanardi. Ok sarà per la prossima volta, sì però sai quella cosa non la volevano, abbiamo dovuto mandare via quel ministro perché non... ma capite che così non... è difficile, questo è il punto della mia contrarietà, cercheremo di discuterne ancora, io direi che questo posto possiamo usarlo anche nei prossimi mesi come luogo eh, fisico, metafisico, politico, perché Bologna è una città a cui siamo affezionati e, e, vi, saluto, e vi saluto per dirvi una cosa... Che noi siamo, non siamo questo PD, mi dispiace, hanno ragione i critici, voi dovete essere anche voi un po' più critici verso il PD, perché così non funziona proprio niente. Siamo quella roba lì, veniamo dall'idea di mettere insieme, scusatemi, veniamo dall'idea di mettere insieme le migliori tradizioni politiche di questo Paese in un clima di alternanza in cui siano definite le, le diverse figure nel panorama, che è il motivo per cui bisognava votare Prodi, perché si ripete sempre questa storia, Prodi non è stato votato dal nostro Parlamento quello che va avanti fino al 2018, perché è affidabile, giusto? Perché era divisivo, che fa venire i brividi. Un signore moderatamente democristiano, che ha costruito l'ulivo, che si è battuto per risanare i conti pubblici, è divisivo, è strano, è sospetto, è una persona da non votare come Presidente della Repubblica. E però, perché è divisivo? Perché vuole mettere a fronte due modelli, due alternative, che sono quelle del centrodestra e quelle del centro-sinistra. E così voi potete votare e non ci saranno fiducia che ci fanno venire il sangue amaro e sarà tutto normale. Badando a un'ultima condizione che abbiamo già sottovalutato, che c'è Beppe Grillo. E allora noi possiamo fare gli spiritosi, possiamo fare quelli che non ci piacciono i toni, che lo streaming era una boiata, cosa abbastanza largamente vera. Che certi atteggiamenti che hanno in aula dopo 5 secondi non riesci più a seguirli perché è sempre un solito intervento, però stiamo attenti perché lì c'è una protesta che è una proposta politica ormai, e che dai sondaggi, dalle rilevazioni che potete fare tutti voi potrebbe anche vincere le elezioni, a furia di fare gli esperimenti del dottor Frankenstein, no, tra, no, noi, eh, sto dicendo, perché siamo noi che li facciamo. Allora, su questa cosa cerchiamo di tenere uno sguardo largo, cerchiamo di stare insieme parliamo davvero di quello che non c'è, capisco che l'argomento cosa c'è fuori dal PD, certo che non c'è niente fuori dal PD, però o lo rimettiamo a posto sto PD o se no se ne andranno tutti, ma non da un'altra parte, non faranno il partito delle palle di prima, se ne staranno a casa. E ho il sospetto che quelli più interessati, eh, Prezzolini li chiamava interessosi, che è una parola bellissima, gli interessosi prenderanno il sopravvento, come temo faranno anche in una maggioranza di governo in cui tra le pieghe della politica e dei grandi proclami ci saranno da fare le nomine fra qualche settimana, ci saranno da fare le scelte strutturali sull'economia e ci sarà qualcuno più informato di altri. Voi se ci credete, se vi fidate almeno di questa strana compagine, state collegati, noi lo faremo con voi, per il resto davvero non so che cosa succederà. Vi ringrazio molto.